Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui in un nuovo video di crafting perché oggi andiamo a costruire con materiali semplici andiamo a costruire una, una torretta per portare gli hard disk fatto un calcolo ci stanno quattro hard disk di questi qua piccolini e sottili così ce ne stanno quattro oppure ce ne stanno due di questi qua alti No, scusate no, sbagliato, sbagliato il disco. Ce ne stanno quattro di questi alti, oppure ce ne stanno 8 di questi qua sottili. Di questi qua sottili piccolini, che come vedete è praticamente la metà. Mentre allora, innanzitutto vi parlo. Ho un pennello che. Prendiamo già tutte le altre misure per tagliare la barra. Deve asciugare bene il lato perché sennò proprio si incollano tra di ne faccio solo uno perché tanto solo door disco, ma comunque è una cosa espansibile cioè prendo una barretta filettata del 4 si sì, una barretta filettata del 4 e faccio passare attraverso con la barretta filettata attraverso la gamba faccio una gambetta di questa faccio foro passante del filetto e così verrebbe così molto carino adesso andiamo ad avvitare le gambe al loro posto Devo ritrovarla eh, perché, <ride> okay. come vedete, si avvita alla perfezione. Abbiamo fatto tutto alla... alla precisione, una cosa pazzesca. Eccola qua. La prima andata la basetta, pri... la prima basetta è pronta per adesso. È questo. Vedo se intanto finché ho solo. Visto che ho solo due hard disk, per adesso tengo solo questi due qua, li terrò qua così eh, Molto carino Li tengo un... e poi anche sotto ce ne sta un altro qua sotto ce ne sta Ci Stanno altri due qua sotto quindi Però per adesso visto che ho solo questi due li terrò qua così Mi piace mi piace veramente molto carino casomai più avanti gli darò un'altra mano di prime qua sopra, ma per adesso non serve perché mi va bene così. Questo è un po' una cosetta carina per, su, come supporto per gli hard disk, un tavolino o per qualsiasi cosa che volete metterci sopra. Carino a poco prezzo perché non ho speso niente. Una barretta di alluminio E Il resto c'avevo tutto in casa Vi ricordo questo video finisce qui Vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like Se vi è piaciuto E se avete dei commenti tipo Fai che ne so un... Costruire qualcos'altro Sempre dei tavo tavolini Oppure fagli una sedia Fai qualcosa in miniatura Io mi organizzo e ci proverò Questo Vi lascio con questo progetto qua E... Salute di Trizane. Ciao!